Buongiorno a tutte e a tutti. Iniziano qui i famosi 20 minuti di Caffè Turco con Muraccinare. Abbiamo sentito Inchiar Nikhais, che è un pezzo dei Bandista, eh, dedicato alla storia contemporanea della Turchia. Che secondo i Bandista, in questa canzone, inizia con la negazione del genocidio armeno del 1915. C'è dici... stato un genocidio? No? <ride> sì, secondo lo Stato turco, no. Non proprio oggi, ma il 19 gennaio del 2007. Questo è il motivo per cui ho scelto questo pezzo. Fu assassinato Grant Dink, giornalista e scrittore turco di origine armena, l'ex caporedattore del quotidiano nazionale armeno Agos. Dink, classe 1954, nasce nella città anatolica di Malatya e cresce a Istanbul in un orfanotrofio armeno. Nel 2005 è stato processato con l'accusa di aver violato la legge 301 del codice penale che condanna ogni tipo di insulto all'identità turca. Il 19 gennaio del 2017, dopo una lunga e grande campagna di linciaggio mediatico e politico, è stato assassinato nel quartiere di Osman Bey a Istanbul davanti al locale del suo giornale bilingue Agos con tre colpi di pistola alla gola da un minorenne. Il suo assassino ha provocato enorme sgomento in tutta la Turchia. Per la prima volta nella storia di questo paese un corteo di oltre 100.000 persone ha sfilato ai suoi funerali lanciando slogan per la riconciliazione e mostrando cartelli che riportavano la frase Siamo tutti dinchi, siamo tutti armeni. Lo eh, ne avevi parlato anche nel libro. Sì, è eh, Quindi così abbiamo aperto la trasmissione con la rubrica che sarebbe in realtà la fine nella storia di oggi: Un momento di rivolgimento. Di rivolgimento. Eh, sì. Allora abbiamo... iniziamo con le proteste universitarie? Eh sì, perché mi sembra la no, notizia più, più interessante. Più, più interessante. Sì. Sì. Si sta estendendo il sì, anche se noi come, questa, come radio, come questa rubrica abbiamo già anticipato diversi grandi media italiani, diciamo, perché sì, abbiamo perché già media par... italiani non ne, non ne <ride> abbiamo già parlato due settimane fa, una volta e poi anche la scorsa settimana. La preside... il presidente della Repubblica ha nominato il primo gennaio proprio il nuovo rettore dell'Università di posici di Istanbul. Così Melih Bulu è diventato il nuovo rettore, anche se non era stato quel nome indicato e consigliato dal Senato universitario al presente Repubblica. E questo ovviamente ha scatenato le, le proteste degli studenti per giorni, oggi sarebbe il settimo giorno, 36 persone sono state prese in detenzione provvisori, provvisorio, con delle irruzioni della polizia presso le abitazioni. Durante le proteste davanti ai cancelli del campus centrale di Bosici, la polizia ha risposto con i manganelli, calci, scudi, lacrimogene e emulsioni di plastica. Nei media e tra i membri del governo è, è nata e cresciuta un'unica parola d'ordine, le manifestazioni non sono state organizzate dagli studenti ma dai terroristi, addirittura il Presidente della Repubblica si è, si è permesso di definire alcuni membri eh, del, dei partiti dell'opposizione che hanno partecipato alle, alle proteste come esponenti e militanti delle organizzazioni terroristiche. Mentre invece nei giorni successivi questi 36 studenti presi in detenzione provvisoria sono stati rilasciati. Se sono dei, dei, dei terroristi, esatto, subito rilasciate. Ma dovete vedere come la polizia addirittura, la gendarmeria in missione speciale faceva irruzione nelle case con le, con le armi pesanti, con gli scudi enormi, caschi, casacche antiproiettili eccetera. Per prelevare gli studenti che fino, in Ermi. In Ermi, fino a ieri, magari gridavano soltanto dicendo dimissione, dimissione. Il presidente della Repubblica e gli altri membri, appunto, hanno approfittato dell'occasione per definire terroristi coloro che sono scesi in piazza con gli studenti. Il nuovo rettore ha difeso eh, l'attuale meccanismo atto e ha, ha detto che sia utile utilizzare un meccanismo democratico per, no, non per eleggere un, letto, un rettore oppure presidente di un'azienda, una, un ma soltanto per eleggere un, un governo. Quindi dentro l'università il fatto che sia il Presidente della Repubblica a nominare il rettore per lo stesso rettore va benissimo. Questo è un po' Strano, alcuni studi ho dovuto sfogliare un attimo, 197 rettori esistono attualmente in Turchia al lavoro, l'8,5% è laureato in scienze religiose, c'è questa cosa particolarità, è un aumento che si registra, un aumento veloce, in questi ultimi quattro anni, pensate che dieci anni fa in Turchia non esisteva nessun rettore laureato in, corso, in questo corso di laurea, quindi in questi ultimi anni Coloro che sono laureati in, in, scienze, in, in scienze religiose sono stati pian piano inseriti nelle università e sono diventati rettori e sono arrivati a acquisire in quattro anni l'8,5% di tutto il numero. E questo? Fa, fa parte dell'eredità di Milen, magari. Beh, la tendenza diciamo dal 1980 che è in atto, ossia quella di rendere la società più conservatrice, più fondamentalista, più religiosa, sunnita, eccetera. Pensate che uno su 37 professori universitari specializzati negli studi religiosi è un rettore in Turchia. Proporzionalmente sta, si tratta di un campo di studi che registra una quantità elevata di rettori. Un attimo andiamo a, indietro eh, per sì, capire un po' come sono successe le cose. Ma direi anche che la scorsa settimana avevi detto ah. che nel, nel 24 mi pare mm -hmm. erano stati eliminati tutti esatto. i, i segni singoli religiosi dalle, dalle le, scuole. Le, sì. Sì. In realtà tutto un po' trovato, eh, cioè, allora, il momento di cambio è stato quello del soft colpo di stato del 1971, ok? E in quel momento eh, pian piano i, i, la giunta militare dell'epoca ha iniziato a diminuire l'autonomia alle università, ok? E il colpo grosso invece è arrivato nel 1980 quando L'Istituto Superiore per le Università, possiamo dire, non mi tradurre così, è stato costruito dalla, dalla Giunta Militare che decide i corsi di laurea, i, i testi, le tasse, pure l'apertura delle nuove università, eccetera, eccetera. Prima ehm, del 1980, per 35 anni, se le elezioni sono state autonome all'interno dell'università, con l'arrivo del, del, della Giunta Militare. Il potere è stato consegnato al Presidente Repubblica. Negli anni '90 è stato assunto un modello un po' ibrido. Il Senato Universitario fa elezioni interne e a questo ente consiglia cinque nomi. Poi, questo ente eh, riduce il numero a tre nomi e li comunica al Presidente Repubblica, che comunque ha il diritto di eh, dare la sua, la sua, cioè ha diritto di, di, all'ultima all parola. Ok. La, la, il cambiamento ancora più radicale è avvenuto in questi ultimi anni, du, 2006, nel, 2006, scusa, nel 2016, poco, poco prima del, del fallito colpo di Stato, eh, il governo presente, presenta nel, nel Parlamento una proposta di cambiamento legislativo che, el, che avrebbe eliminato anche quell'ente lì in mezzo e avrebbe permesso al Presidente della Repubblica di nominare quando, come vuole, il re rettore di un'università. Le opposizioni parlamentari si, si, si lamentano, il Presidente della Repubblica e il Governo ritirano questa proposta, ma dopo tre mesi, poco dopo il fallito colpo di Stato del 2016, appena dopo la dichiarazione dello Stato d'emergenza, con un decreto legge, questa proposta diventa legge e oggi ci troviamo in Turchia che il Presidente della Repubblica definisce e i nomina, i, i, i rettori, così anche questo metodo ibrido compare. Quindi è okay. considerato importantissimo questo, questo aspetto, cioè, il mondo universitario diventa eh, centrale, per, cioè, non sembra tanto l'Italia. <ride> no, direi proprio di no. no. E l'università senz'altro, allora, davanti ai tentativi di questo tipo, da parte della giunta militare di destra dell'80, da parte dell'attuale governo, addirittura tenendo in considerazione che approfitta anche lo stato d'emergenza per far passare una legge che non è riuscita a far passare prima, possiamo dire che l'intento di questa formazione politica è quello di controllare e trasformare le università. Poi se andiamo un attimo a vedere come sono state le posizioni dei rettori nominati dal Presidente della Repubblica in questi ultimi anni in merito alle operazioni oltre confine della Turchia in Siria, lì la lettura diventa ancora più chiara, più sobria, Vediamo che diverse università statali sono diventati luoghi di propaganda a favore della guerra e ovviamente sono stati luoghi di negazionismo, tornando al nostro punto di vista, ossia genocidio armeno. Cosa succede in questi giorni a Boasici? Arrivano anche le prime dimissioni. Si dimette Zafer Yenal, che era il consulente del rettore, ma anche Murat Gülsoy, che era il direttore generale della casa editrice dell'Università di Boasici. Le proteste continuano, sono, in un, sono un po' più snelle adesso, sono all'interno del campus perché fuori del campus la polizia ha blindato le strade, e in diversi quartieri come abbiamo citato anche nell'ultima trasmissione a e Sariar i presidi previsti sono stati annullati perché eh, il prefetto per motivi legati alla pandemia ha deciso di vietare ogni tipo di presidio in questi due municipi grandi abitati dagli studenti dove erano previste le proteste universitaria. Qua chiuderei la prima notizia. Che dice? Ok, arriviamo a una seconda notizia che riguarda l'ultimo messaggio degli Anonymous lanciato proprio pochi giorni prima che finisse il 2020 in Turco. Negli ultimi giorni del 2020 l'account Twitter in Turco dell'Anonymous lancia una serie di messaggi che anticipano l'arrivo di una nuova ondata di scandali politici e economici potrebbero venire fuori nuovi documenti legati a un giro di riciclaggio di denaro, corruzione e evasione fiscale pari a 350 miliardi di dollari statunitensi, praticamente più di quello che l'Europa darebbe all'Italia con recovery fund, che si definisce come l'aiuto Marshall senza precedente, pensa qua c'è un giro di denaro da quattro soldi proprio. Uno scandalo in cui è coinvolto un imprenditore a zero, guarda caso, ultramiliardario che collabora da anni con diverse aziende statali e private gestite anche dalla famiglia del Presidente Repubblica e da altri membri del governo. Il nostro uomo si chiama Mubaris Mansimov negli ultimi giorni del 2020, guardate a caso, che è stato preso in detenzione provvisoria con l'accusa di appartenere alla comunità di Gulen, la realtà religiosa accusata di aver ideato e messo in atto il fallito colpo di Stato del 2016. E butta Mansimov aveva dei rapporti molto stretti con Ankara, ma anche con Baku. Mansimov comprò, guardate caso, con una delle sue aziende la metà, 520 milioni di dollari st statunitensi, la Tekfen, azienda turca attiva nel campo dell'energia. Così Mansimov eh, possiede una delle aziende appaltatrici del progetto Tap Tanap sul territorio turco. Qua c'è qualcosa che collega anche l'Italia a questo discorso. Eh, sì. Dopo il suo arresto, l'imprenditore eh, a zero, Mansimo dice la mia lotta legale sta producendo dei risultati positivi, per questo alcune aziende private e statali si, sta, si sono impaurite, e quindi mi danno la caccia. Quindi possiamo aspettare che nel 2021, grazie al lavoro di Anonymous, ma non soltanto, Venga fuori un'altra ondata di leaks che potrebbe scoperchiare il vaso di Pandora legata a TAP, TANAP, imprenditoria turca, azzera, aziende che è private, modo, statali. alla Vabbè, questa... ah e da quelle parti i tubi passano di brutto sì. e soprattutto dopo l'ultimo accordo tra virgolette della pace in cui la Russia ha tappezzato alla grande tutto il territorio con i, suoi, con i suoi soldati, è evidente che eh, l'Azerbaigian ha la carta bianca per, muovere, per muoversi come, come gli pare e si apre il famoso corridoio eh, molto voluto da anni dalla Turchia e dall'Azerbaigian che collegherebbe l'Azerbaigian con la Turchia attraversando eh, il territorio armeno, quindi si nascerà come abbiamo detto in una delle precedenti puntate, nascere questa strada del commercio che probabilmente assisterà anche al cammino del, dei nuovi tubi eh, può essere bene, siamo molto in tempo l'ultima rubrica sarebbe Caffè Turco eh, possiamo parlare del caffè turco. Ah, beh, incredibile, perché, perché ho preso degli appunti stavolta. Allora, nell'ultima puntata abbiamo parlato del, del Kahveane, del Kratane, che sono questi luoghi di aggregazione in cui si assaggiava caffè. No? Sì. Questi posti nati in Turchia, nell'impero ottomano, sono, sono spostati, sono andati verso, verso l'Europa. Allora, sin dal XVI secolo la, le caffetterie hanno assolto la funzio, assunto la funzione di luogo di intrattenimento e socializzazione nelle regioni del Medio Oriente, dove gli uomini si, si riunivano per consumare caffè o tè, ascoltare musica, leggere, giocare a scacchi o a Beckham, questa bellissima questo è un gioco. Eh, alla Mecca, questi locali divennero sedi di dibattiti politici e, e fonte di preoccupazione per le autorità religiose islamiche che li vietarono dal 1512 al 1520. Nel 1530 venne aperto il primo locale a Damasco, in Siria. E, e poco dopo vennero aperti numerosi locali anche al Cairo, quindi in Egitto. Numerose leggende riferiscono l'introduzione del caffè a Costantinopoli ad un locale chiamato Kiva Han nella seconda metà del 400 addirittura. Si ritiene invece che il primo locale da caffè della capitale ottomana abbia aperto nel 1554, come abbiamo detto nell'ultima puntata, da pu molto probabilmente du due imprenditori siriani, uno di Damasco e l'altro di Aleppo. Nel XVII secolo il caffè apparve per la prima volta in Europa, al di fuori dall'impero ottomano, attraverso i porti del Mediterraneo, come possiamo dire, Indovinare che commerciavano con l'impero ottomano, quindi come Venezia e, e Marsiglia, e attraverso i porti del mare del nord che dominavano il commercio mondiale come Londra e Amsterdam e vennero presto aperti diversi caffè che divennero subito molto popolari. Anche i caffè italiani furono luoghi di discussione letteraria e politica tanto che la più importante rivista dell'illuminismo italiano si chiamava proprio il caffè. Questa fu fondata e in una buona parte scritta da Pietro Verri, ispirandosi alle citate riviste londinesi e imitava la discussione in un caffè. I locali italiani però, a differenza di quelli inglesi e francesi, erano frequentati anche dalla nobiltà. Piuttosto in alcune città c'erano un caffè degli aristocratici e altri della borghesia. I primi caffè nacquere a Venezia già nel 1683, nasce in piazza San, Carlo, San, San Marco scusate, il caffè all'arabo. Bene, io avrei finito, spero che vi, vi abbia fatto divertire un po'. Sì, no, poi eh, sono vicende disparate da, da, dai ragazzi, da, dagli studenti di Istanbul, ai, dai kundel dell'oleodotto eh eh, a zero... Un ampio raggio di, di, di notizie, di, di idee. Grazie, buona giornata a tutte, a tutti. Eh, finché ci sarà Erdogan… Ah, ci sarà, sarà sempre del pane per tutti. <ride> ciao, allora, buona allora, giornata, ciao.